Oggi in questo video voglio parlarti della guida all'acquisto di una cappa chimica una guida... una guida che può essere veramente utile per l'amministrativo piuttosto che gli stessi tecnici di laboratorio che devono affacciarsi all'acquisto, devono fare l'acquisto di una cappa chimica, una nuova cappa chimica e non sanno magari da che parte iniziare. Su Amazon la troverete, magari non serve a voi direttamente ma potrebbe servire a qualcuno perché prima o poi una cappa chimica la dovrete acquistare, l'acquisterete o per rottamarne una vecchia o per esigenze di allargamento laboratorio e quant'altro. All'interno eh, troverete una checklist di cose da fare, 5 cose importanti da fare e una serie di spunti, adesso non sto qui ovviamente a leggerla una serie di spunti che non sono niente male per avere delle idee un po' più chiare delle foto un po' sconvolgenti di cose che accadono con le cappe chimiche quando non vengono fatte le cose nel modo corretto quindi sicuramente è un punto di partenza molto molto utile, molto molto valido per non andare alla cieca